Ormai il 2017 può essere caratterizzato come l'anno di Nokia, quello del ritorno di un brand amatissimo nel nostro paese in modo particolare. Sappiamo eh, che il logo, il marchio, adesso è nelle mani di eh, una società di base finlandese che si chiama HMD Global eh, che ha lanciato diversi modelli. Il più potente arriva ora, lo incontriamo proprio in questi giorni, il nome è Nokia 8. E allora ecco il nuovo Nokia 8, quello che arriva anche da noi sul mercato proprio in questi giorni. Eh, online lo trovate su Amazon ad un prezzo intorno ai 480 euro che secondo me eh, rappresenta un prezzo davvero interessante per un prodotto realizzato davvero eh, benissimo, le caratteristiche eh, sono molte e sono anche eh, molto interessanti, eh, vado immediatamente a raccontarvene eh, un po', partirei proprio dall'aspetto del eh, telefono eh, realizzato secondo me... Ehm, con la cura che eh, Nokia ha sempre eh, saputo dare no? ai suoi eh, prodotti. Um, parto eh, dalla doppia fotocamera posteriore con eh, l'ottica di eh, Zeiss, è eh, una camera eh, da 13 megapixel, poi torniamo anche su questo eh, argomento. Il display altissima definizione, 1440x2560 con eh, una diagonale da 5,3 pollici, piuttosto eh, inconsueta, no? non eh, sono Forse pochissimi, sto cercando di ricordarmi quali telefoni, ma comunque è una dimensione eh, piuttosto inconsueta, di solito 5,2 piuttosto che i 5, piuttosto che i 5,5. Eh, un telefono con al suo interno, il processore Snapdragon 835. Ci sono due versioni eh, per quanto riguarda la dotazione di RAM. Una dotazione con 64 GB di memoria e 4GB a bordo, quella che sto provando, un'altra invece con 128 GB di memoria e con ben 6 GB eh, di RAM. Altra eh, caratteristica è quella della eh, fotocamera anteriore, ben 13 megapixel, anche per il sensore frontale che vedete in questa posizione, in grado di eh, catturare video a 2160 eh, pixel, eh, voglio cancellare tutte le notifiche, voglio chiudere eh, anche il tutte le applicazioni che erano aperte per mostrarvi un po' insomma, la velocità con cui eh, questo eh, prodotto si muove no? e devo dire che eh, la velocità è notevole in tutte le occasioni adesso ovviamente eh, la, eh, il caricamento dipende molto anche dalla eh, velocità essenzialmente della, eh, della rete quindi eh, insomma, del caricamento del eh, wifi però guardate questo Snapdragon 835 eh, non è solo super performante, lo si vede soprattutto quando eh, si passa da eh, applicazioni magari un pochettino più complesse da eh, gestire, vedete insomma, anche eh, queste applicazioni con eh, apertura praticamente eh, istantanea, ma non è tanto questo il eh, dettaglio che eh, coglierete no? delle eh, applicazioni, eh, piuttosto quello che è un eh, telefono che non si scalda mai, mai avuto alcun tipo di eh, problema di surriscaldamento eh, nonostante la superficie eh, metallica sulla parte posteriore ma abbiamo appurato che questo Snapdragon 835 eh, da questo punto di vista è veramente ottimo allora l'aspetto del telefono, un lato con il pulsante d'accensione e il famigerato eh, volume Rocker, eh, la parte superiore solo con l'attacco eh, da 3,5 mm per le cuffie il eh, cassettino con eh, due nano sim oppure una nano sim e una micro eh, SD la parte inferiore con eh, altoparlante con eh, attacco eh, USB Type-C come detto la parte posteriore con doppio sensore eh, da 13 megapixel con eh, l'ottica eh, Zeiss che è marchio che vediamo se riesco a eh, inquadrarvi eh, ce la farò prima o poi a, a rimettere eh, a fuoco tutto quanto, però insomma fidatevi c'è il marchio Zeiss eh, qui sulla eh, parte mh, posteriore. Come detto 5,3 pollici eh, QHD con un sensore eh, delle impronte digitali sulla parte frontale dove vedete ci sono anche eh, i tasti funzione che sono fuori dallo schermo quindi eh, il tasto back e il eh, tasto eh, se vogliamo chiamiamolo eh, multitasking no? quindi questa è la dotazione base eh, del eh, telefono 151,5 mm, 73,7 in larghezza 7,9 mm eh, di eh, spessore e vi devo dire che eh, tutto sommato avete una percezione di un telefono eh, molto più sottile di quello che è in realtà grazie a questa parte eh, stondata vedete esattamente il contrario rispetto a Nokia 6, no? Nokia 6 che invece qui era eh, molto squadrato quindi dava eh, l'idea di un eh, telefono quasi più grosso di quello che è in realtà invece Nokia 8 non solo facilmente impugnabile ma dà anche questa percezione eh, di un eh, telefono più sottile di quello che è in eh, realtà. Leggibilità del display eh, devo dire da contorsionisti, no? potreste leggere eh, tutti i messaggi del vostro vicino di posto, sull'autobus o in eh, metropolitana, luminosità eh, ottima anche sotto la luce riflessa, vedete qui ad esempio adesso vedete una eh, luce diretta comunque rimane eh, una luminosità, una leggibilità più che buona. A bordo c'è Android 7.1.1 presto ci sarà l'aggiornamento a Oreo voglio mostrarvi peraltro dopo torniamo anche ad alcune delle funzionalità il menu di questo telefono che vedete lascia molto poco alla personalizzazione del telefono no? avete essenzialmente come unica gesture disponibile il fatto dell'apertura della fotocamera eh, toccando due volte il tasto accensione eh, in qualunque eh, schermata per quanto riguarda eh, i movimenti vi faccio vedere come usare i movimenti vi racconto quali sono anche capovolgere per rifiutare la chiamata oppure eh, alzarlo per eh, abbassare il volume qua viene spiegato essenzialmente come fare, no? capovolgendolo eh, essenzialmente si eh, rifiuta una chiamata, invece per eh, togliere eh, la suoneria mentre sta suonando eh, quando arriva una telefonata basta eh, agganciare eh, il telefono e sollevarlo dalla superficie su cui eh, è appoggiato, però ecco tolte queste, eh, questi due elementi di movimento vedete che essenzialmente eh, non ci sono eh, delle voci extra eh, nel telefono che in realtà dunque è al 100% stock in pratica non avete eh, personalizzazioni eh, di sorta le uniche personalizzazioni che avete nel eh, telefono vi mostro anche eh, i quick toggles che avete a eh, disposizione ecco le uniche personalizzazioni che avete le avete in realtà sulla fotocamera allora qui sulla fotocamera ecco avete visto vi faccio notare anche una cosa tra l'altro eh, chiudiamo di nuovo eh, tutto faccio notare una cosa che ecco la fotocamera vedete, ha un tempo di apertura non eh, brevissimo però però però si comporta davvero molto bene allora intanto avete eh, l'opzione per eh, scegliere se eh, volete la fotocamera eh, con eh, la combinazione con eh, solo il sensore a colori oppure con il sensore monocromatico. Eh, Cliccando vedete su questa eh, icona che appare e che cambia a seconda dell'opzione in cui vi trovate, vedete con eh, l'opzione video avete la possibilità di scegliere eh, slow motion, time lapse eh, oppure eh, il eh, video tradizionale. No? Queste sono le eh, due opzioni che eh, vi vengono eh, proposte. Con la fotocamera avete la modalità manuale, per cui a questo punto eh, controllerete tutti eh, i parametri eh, del eh, vostro eh, scatto, avete l'effetto eh, bokeh che potete utilizzare, quindi eh, lo sfondo sfocato e il primo piano messo a fuoco, la messa a fuoco eh, invece eh, diciamo più eh, tradizionale, eh, la messa a fuoco, il, eh, lo scatto eh, panoramico e poi eh, vedete anche eh, il fatto dello scatto con il ritocchino in questo modo potete eh, selezionare il livello di ritocco io alla mia età ovviamente devo usare il livello 20 e ancora non basta perché mi serve anche eh, il eh, trucco Volevo farvi notare anche un'altra cosa, allora, eh, questa vedete è la modalità video con le tre opzioni, slow motion, time lapse eh, e la modalità eh, normale, eh, vi eh, mostro che la parte qua superiore eh, permette essenzialmente di andare immediatamente sul eh, live, quindi eh, la possibilità che avete è quella di scattare di eh, far partire scusate eh, una video live su eh, youtube oppure eh, su facebook e poi ancora l'altra cosa che vi eh, segnalo è questa possibilità della doppia fotocamera piuttosto che eh, doppia videocamera per cui potete girare due video in eh, real time oppure un video eh, oppure due foto sempre con eh, entrambi Vedete, insomma, essenzialmente avete entrambi i eh, sensori che sono eh, attivati. Eh, mh, diciamo che il menu della fotocamera è uno dei eh, menu interessanti no? che trovate eh, dentro questo eh, telefono. Andiamo a vedere ad esempio uno scatto eh, normale, in questo momento c'è l'HDR eh, automatico eh, messa a fuoco, eh, che vedete io posso eh, fissare in eh, questo punto, scatto vedete scatto praticamente eh, istantaneo quello che però eh, e poi vedete ecco c'è anche un editor volendo eh, delle foto che trovate all'interno del eh, telefono quello che però io trovo eh, che non sia sempre perfetto è la messa a fuoco eh, probabilmente è una questione solo di aggiornamento di software, probabilmente basterà eh, pochissimo per eh, riuscire a migliorare questo aspetto, però ecco la fotocamera non è sempre eh, precisa, ci sono due, elementi in cui, due situazioni in cui non è eh, precisissima, la prima è quando eh, chiedete una messa a fuoco eh, diciamo di uno spazio molto ampio, per cui magari quando fate una ripresa piuttosto eh, panoramica il fuoco non sempre è preciso l'altro aspetto della fotocamera che non è al 100% eh, diciamo preciso è quello eh, invece relativo all'HDR è sempre meglio forzare l'HDR perché quello automatico eh, spesso eh, diciamo, ha una lettura un po' così allora audio Sentite? Allora l'audio, tutto qui, il volume è molto alto tra l'altro, eh, il volume è molto alto, lo sentiamo grazie all'ascolto di eh, Radio Number One, mm cosa che dovreste fare anche voi, quella di ascoltare Radio Number One, però insomma, volume molto alto, definizione dei bassi non altissima, ma con una cassa di risonanza così piccola, insomma, eh, mi meraviglierebbe eh, il contrario. Però devo dire, eh, situazione per quanto riguarda il volume di emissione, soprattutto se pensate al fatto di fare chiamate in viva voce, eh, davvero eh, notevole. Insomma, a me non dispiace, devo dire che è in assoluto il Nokia più bello che ho provato eh, ad oggi, ha un'area di miglioramento vastissima per la fotocamera per il resto ricezione buona velocità di reazione a qualunque comando vedete comunque notevole voglio dire è un telefono che merita di essere considerato insomma, uno dei top del mercato tenendo conto che costa anche 480 490 euro insomma, può fare la sua parte probabilmente non è ancora sufficiente per riuscire a sfondare sul mercato, però diciamo che questo Nokia 8 è veramente un ottimo biglietto da visita.